Bentornati a Time In! Oggi siamo con Chiara e Lor per parlare del terzo capitolo di Novigrad, un giorno qualsiasi, a tra poco su Time In! Due avete seguito Novigrad fino dall'inizio, fin dal primo capitolo. Sì. Eh, Potete farci un attimo un punto della situazione su cosa è successo fino ad ora? Per chi magari volesse venire a giocare il terzo capitolo, ma si è perso i primi due: mm. certo. che tra, tra, tra l'altro, si può. Certo, eh, si può giocare anche se non hai giocato gli altri due. Assolutamente si eh, sì. eh... siete tutti benvenuti <ride> e benvenuti. <ride> e a eh, grazie per averci fatto questa domanda. a cui ovviamente, risponderà Lor. No, allora, brevissimamente, ehm, Novigrad è un evento eh, ispirato all'atmosfera di The Witcher, è un fantasy dark gotico e inquadra mh, la cittadella, la cittadella è un, un villaggetto sì. in cui vivono famiglie eh, di artigiani di un, certo, di un certo livello e di personaggi dal passato importante una piccola società rinchiusa dentro le mura di un castello esatto che però viene influenzata e a sua volta influenza eh, anche un ambiente esterno più ampio tra cui la vicina città di Novigrad da cui poi prende anche il titolo nel primo capitolo della, della serie un, un mercato di sangue mm. eh, era un evento di incontro per cui arrivavano gente da ogni dove, i viaggiatori e la cittadella si eh, apprestava ad e accoglierli. Si parla della guerra per la prima volta, giusto? E nel primo si parla del fatto che ci sono scaramucce tra mm. Novigrad e il potente impero del sud. Nel secondo capitolo questo conflitto che avevamo accennato nel primo, che eh, si chiama Novigrad lo spettro della guerra, certo. e la guerra esplode. E, e ci si trova in un momento di tregua causato da avvenimenti sovrannaturali che poi vengono scoperti eh, durante, durante il corso dell'evento arriviamo a un punto in cui eh, la cittadella e anche tutte le altre fazioni di gioco si schierano fra i rossi e i neri e la scelta ricade sui neri eh, l'incantesimo che bloccava tutti nella morsa del gelo dell'inverno viene sciolto sì. e la guerra può ricominciare quindi grande momento di speranza per poi piombare ovviamente nella disperazione eh, sì. e qui è dove ci siamo lasciati, dove ricominceremo? Ricominceremo agli sgoccioli della guerra, mm. il conflitto c'è stato, eh, gli schieramenti decisi in gioco hanno avuto un peso per cui l'impero sta vincendo ma Novigrad ha, tiene duro, tiene, sì. tiene duro mm. e ha inferto eh, anche poderose perdite ai propri nemici e contro la cittadella che saggiamente eh, si è schierata bene, la guerra l'ha vissuta, alcuni l'hanno vissuta molto e magari ci saranno tutta una serie di, ehm, di ruoli dedicati a chi ha combattuto, a chi magari è rimasto ferito, a chi ha vissuto eh, momenti drammatici e c'è invece chi è rimasto a casa. E, e proprio per chi comincia a giocare in effetti la, la, la ricchezza del passato, il vissuto finora, ti dà anche spunto per dei personaggi che arrivano adesso ma che sono belli Appassionati eh, i, I cari defunti lo, le, le atrocità della guerra eh, Chiaramente sono cose che pigliano molto con l'ambientazione oscura di, di, di Novigrad e di The Witcher Allora hai schivato la domanda di prima <ride> Facendoti scudere il fatto Che sì. sei più eh, ferrato Sui mostri e Quindi chiedi qualcosa <ride> di cui a <so> parlare <ride> Noi... Ma certo sono qua apposta Noi nei primi capitoli abbiamo visto Dei um... Dei mostri bellissimi come le Streghe Grazie. e il Leshen eh, per il terzo capitolo, allora, cosa ci aspetta? Allora, eh, sicuramente attingeremo come abbiamo fatto finora dal repertorio ormai vastissimo di mostri che abbiamo creato per Novigrad: appunto, come non citare le Streghe, il Leshen, eh, i Necrofagi, gli Spettri, eh, eccetera. eccetera chi più ne ha più ne metta. E, ma chiaramente, non vogliamo farci mancare mai niente. E quindi, per Novigrad 3, stiamo. Eh, pensando a una realizzazione di, di una certa grandezza, come dire, e chiaramente non voglio ne posso dirvi niente, ecco posso dirvi così, un, un, mostro, un mostro che deriva un po' dai mostri classici di The Witcher, il videogioco, però non, non dico, non dico, non, altro. Voglio, non, non, voglio, dico altro. non mi sbottono, sarà bellissimo, no, ecco, questo posso dire. Dopo il secondo capitolo abbiamo ricevuto alcune osservazioni abbastanza puntuali da parte dei, dei, dei giocatori e delle giocatrici. Su alcune meccaniche che non hanno girato come che ci aspettavamo sì. o hanno girato pure troppo per certi versi. Ma che non tutti hanno combattuto, per esempio. Per esempio. Mm. Eh, Guarda, per la cosa di non tutti hanno combattuto, eh, nello specifico, posso dire, siamo stati molto ricettivi. e anzi ci dispiace perché non era la nostra intenzione, no. e, e quindi ci assicureremo che eh, nel terzo capitolo ci saranno botte alle orbi. Eh, per, per tutti. sì, <ride> esattamente, quindi l'avete voluta. <ride> Adesso chiamo le botte. E no, beh, dico, eh, per i giocatori che si sono trovati un po' asciutti eh, della sete di, di imbazzate, saranno sicuramente appagati, ecco, eh, nel terzo capitolo. Ma non solo, in realtà abbiamo ricevuto... Tantissimi feedback eh, decisamente, decisamente utili e stiamo cercando di eh, recepirli tutti per mettere a punto eh, Novigrad eh, mantenendone lo spirito ma eh, migliorandolo eh, sempre di più. Comunque è partito come un grande esperimento eh, rispetto ai diciamo, LARP classici con il sistema del Builder in cui ti costruivi. Il personaggio autonomamente, eccetera, eccetera. Sì, è sempre eccetera. stato un progetto molto sperimentale molto sperimentale, un... molto sperimentale. molto sperimentale, quindi continueremo a sperimentare. Un esempio, eh, metteremo mano al pozzo della corruzione per rinnovare alcuni dei, dei temi, ma anche delle dinamiche, ma anche cercheremo a livello logistico di trovare delle soluzioni per cui l'annoso problema della fila <ride> <ride> per confessarsi la mattina di tutte i peccati per non dire di peggio che hai fatto il sabato notte ehm, troveremo dei sistemi in gioco per sveltire tutto questo e, e su questa falsariga stiamo ragionando su un sacco di cosine di questo qualità di indovino al pozzo apprezzo ah, certo. parecchio questa tutti scelta ti tutti, in questa decisione <ride> per chi eh, vuole portare il suo vecchio personaggio Uh, prevedi qualche modifica in questo senso sulle meccaniche che gestiscono la, questa riproposta? Grazie Ladino per avermi chiesto <ride> sembra quasi che questo evento lo stai scrivendo con me <ride> detto questo <ride> grazie sì. per la splendida domanda <ride> <Ale>. splendida domanda <ride> <ride> molto, molto sul pezzo sì la risposta è ovviamente eh, sì eh, sempre per mh, costruire man mano che andiamo avanti il, il senso pieno che si tratti di una, eh, di una campagna e di nuovo per venire incontro alle giuste richieste dei giocatori, molto probabilmente, adesso perché non posso metterla a firma, <ride> molto, probabilmente, molto probabilmente non posso firmare col sangue, ma c'è la volontà di eh, chiedere a tutti i giocatori che eh, scrivono un personaggio che ha già giocato uno dei capitoli di segnalare qual è il tratto o se vogliamo l'archetipo, l'aspetto del loro personaggio loro che, che loro ritengono uh, davvero rilevante, irrinunciabile. Questo avverrà all'iscrizione che faremo in anticipo, ovviamente per giocare a novembre mm -hmm. e questo uh, ci uh, spingerà a costruire le queste anche intorno ai personaggi giocare cioè i giocatori. Esattamente, ai personaggi che hanno uh, vissuto i capitoli precedenti che hanno già uno storico e che quindi in qualche maniera vengono, eh, da un punto di vista narrativo, investiti anche nel coinvolgimento eh, degli altri eh, che avranno tratti collegati a loro in situazioni sempre nuove ma legate a quello che è il loro background. Quindi, ricapitolando, sul piatto abbiamo botte per tutti sì. e uno snellimento delle meccaniche e delle regole. Io credo che non ci si possa lamentare di, di quanto state proponendo. Eh, beh, ci proviamo. Bene, allora um, io do appuntamento al prossimo episodio su Novigrad Grad 3, dove magari mh, ci porterete qualche anticipazione. Sì, più continuate, continuate a seguirci per altre anticipazioni su Novigrad Grad 3. Eh, e... C'è abbiamo un'anticipazione che ancora possiamo dire, che è la sfida che ho posto al reparto scenografico. Perché ho detto loro, sono tutti buoni a fare gli effetti speciali concordati con la regia. Ha ragione, è vero. Proprio quando lo dicevamo noi che in timeline è lì. È Ma se invece il sovrannaturale erompesse in un momento inaspettato mentre i PG stanno sì. facendo una cosa... Lo svarione è... è... è... Creare gli effetti speciali, ma invece che nelle grandi scene corali molto citofonate, in cui ah, siamo tutti qui a fare il rituale, chiaramente adesso ci sarà il cerchio di fiamme. Eh, L'idea è la, eh, la sfida, sfida esattamente, <ride> e farli invece, che ne so, stai cucendo la zuppa e ti compare il fantasma di tuo nonno. Ed è scelto, demone dalla zuppa, sì, <ride> esattamente, ce la faranno i nostri scenografi, <ride> <Ci> lo scoprirete <ride> nella prossima puntata. Il time in. <ride> Eh, eh, eh, allora dai eh, ho rubato il finale oh, no, no, vabbè, no, no lo, so, lì. lo so che ci tieni tu a chiudere <ride> dai. va bene allora faccio la chiusa vi ringrazio per essere stati qua con noi ringrazio anche il nostro gentile pubblico per averci seguito anche oggi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Time In